Buon day! Benvenuti in questo nuovo video, anche oggi è uscito il video giornaliero Lo so, lo so che ieri ho saltato un giorno di pubblicazione, ma ho un motivo valido Quando ho pubblicato l'ultimo video, ovvero l'altro ieri, YouTube ha avuto un momento che è stato offline Quindi tanti non sono riusciti a vedere il video Cioè per farvi capire ho fatto anche uno screen, l'ho pubblicato su Instagram Dopo due ore c'erano tipo 1000 like e 200 visualizzazioni, una cosa del genere Cioè buggatissimo, cioè, non possono esserci 1000 like e 200 visualizzazioni ed è stato così praticamente Fino alle 6-7 di sera Quindi ho deciso di lasciare ieri Il giorno vuoto in modo tale che poteste Vedervi il video che è uscito l'altro ieri Perché non se, se l'era visto quasi nessuno Volevo ricordarvi di seguirmi Su instagram giuseppe trattino basso Trattino basso barbuto andare a vedere l'ultimo Perché è uscita una sorpresa per voi E volevo anche dirvi che sono uscite Le nuove felpe del mio merchandising spettacolo che non ho qui Purtroppo perché non mi sono ancora arrivate neanche a me Sono bianche e nere con una Ananas qua sul petto Quindi andatela a vedere Trovate il link in descrizione E il link nel primo commento Fissato in alto da me Mi raccomando Perché sono molto belle Dovete far vedere Che la è natale Anche se è natale ormai alle potte Allora io direi Di iniziare questo video Commentate con hashtag Nuovi iscritti Se siete nuovi iscritti Vi state per iscrivere ora O vi siete iscritti O vi iscriverete durante questo video Quindi siete nuovi iscritti Mi raccomando però Non barate Non fate furboni Commentate con hashtag Nuovi iscritti Se siete davvero nuovi iscritti Oggi cosa farò Visto che ho letto Un paio di commenti dove mi dicevate, che nell'ultimo video Secondo voi era rimasto senza idee Perché avevo caricato Un altro video dei TikTok Oggi ho deciso di fare un, un prank Visto che a voi mancano tanto Visto che a voi piacciono tanto I miei prank Dove Praticamente Manderemo Io e Matteo Una foto A mia sorella Su Whatsapp photoshoppata Che ho preso Da, da un profilo Instagram Di un tizio Che si era rotto la caviglia E quindi era all'ospedale Mettimi a fuoco Con la mia faccia Quindi non, non è niente di Gravissimo Nel senso per i moralisti lo ripeterò due o tre volte in questo video Perché a volte le cose non le capiscono Non sto fingendo di avere una malattia grave O qualcosa di grave Perché come ben sapete a me non piace scherzare su queste cose Semplicemente voglio far spaventare mia sorella Dicendole che sono all'ospedale Ma perché mi sono rotto una gamba Ho rotto la caviglia Quindi niente di che Però secondo me si potrebbe spaventare lo stesso Quindi io ho fatto photoshopare una foto Che, che è quella che magari troverete in copertina Se riesco ve la metto anche qua durante il video Gliela manderemo e avete vedremo la reazione. Quindi lasciate un bel mi piace e ora vi lascio allo scherzo. Ok ragazzi, siamo qui, siamo pronti a fare questo scherzo un po' cattivo a mia sorella. Cosa faremo? Noi adesso manderemo la foto su WhatsApp col mio telefono di una foto ovviamente <ride> shoppata dove sono all'ospedale. Quindi per logica dovrebbe Dovrebbe <ride> mia sorella, amore bene dovrebbe subito chiamare per chiedere cosa è successo. Ovviamente nella foto Cioè si vede che nel senso sono lì che sono all'ospedale, ma in teoria sto bene. Perché noi gli faremo credere che mi sono semplicemente rotto una gamba andando a pattinare Così, cosa da poco Cosa da... <ride> Si è rotto una gamba sì, no, Si è rotto una gamba Il bello qual è? Che quando lei chiamerà non risponderò io ma risponderà Matteo Entra in gioco lui E quindi lei si preoccuperà in teoria, sempre in teoria perché magari non gli frega niente Però in teoria si preoccuperà ancora di più e, mi, e gli dirà passami giù così e lui dirà, ah, non può, giusto perché ha tra la testa e, e non si sveglia, sta dormendo Tipo Una cosa così, adesso vabbè, improvviseremo un po' Secondo me si prenderà malissimo Ora allora, adesso <ride> le, invia le inviamo la foto Tra l'altro lei è tenerissima, per forza se prova a guardate, c'è la foto profilo, non so se si vede Eh, basta l'unico Ciao E riflesso pezza Ah, mi sta già chiamando, volevo far vedere che ha la foto profilo com'è Ok, risponde tu, sì. Viva voce Ok Pronto Marti? Mattio? Eh, tutto bene? No! Cosa <ride> è successo? Perché? Eh, mi hai messo una foto di sette? Eh. eh, allora, però aspetta un attimo, non devi spaventarti, Nel senso, magari sembra grave dalla foto ma non è così grave, ti spiego un attimino cosa è successo. Eh, allora. Allora, eh, cosa da nulla, eh? Giuseppe si è rotto la gamba Come si è rotto la gamba? Che bambino si è rotto la gamba Eh, Marti, non prendertela male, però ti spiego un attimo quello che è successo <ride> Siamo andati a pattinare stasera E c'era un po' di gente Lui, per sbaglio, <ride> è scivolato e, e si è rotto la gamba No, no, voi volete dove si ora? Eh, cioè, a... la via la via voglio la via la, no aspetta allora siamo eh, diciamo in ospedale mm. ok ho messo il muto non mi aspetta Giuseppe e, eh. e non può parlare perché cioè, in questo momento non risponde sembra, sembra svenuto sembra non lo so Abba cioè e allora quando è caduto Marti allora quando è caduto ha sbattuto un pochettino la testa e <ride> no, Matteo. no Matteo no Matteo no aspetta no lo dico alla mamma cioè aspetta Marti, ma, ma volete venire qua Marti ma volete venire qua ehi inviami la posizione eh, eh, in questo momento non possiamo Perché? Non fa niente a nessuno Mi sa che è grave Matteo, ti prendi a volte, io in mia posizione. E ci hanno detto quell'ospedale che non può entrare più nessun altro Adesso ci sono io con lui Io, ok e e quindi... Vai, Matteo Allora, non è una cosa così grave Però diciamo e che no, questo... Non si sveglia, non è grave, non si sveglia, cioè Mamma! Mamma! C'è Giuseppe all'ospedale! No. Andiamo! Oh. E eh, all'ospedale è caduto! <ride> Se lo sua <sto> in gamba! Ma <ride> sai no, <è>. no, <ride> che no, non si crede! Ti posso mettere il telefono? Matteo! Pronto? Ciao Cos'è successo? <girà> è <susurra> eh, non ce l'ho ovviamente abbiamo messo il muto. Matteo non si sente niente Questi sono Matteo parla Pronto? Non vi sentivo Non vi sentivo, non c'era campo mi sentivo? Eh. No, sono preoccupato anch'io perché non so cosa fare. Non so cosa fare, Matteo, cosa è successo? Mattina <ride> <ride> Perché non parli? <ride> Dove è Giuseppe? Mi passi Giuseppe? Per favore <ride> allora, eh, ti spiego un attimo brevemente, ma eh, non so precisamente cosa dire. Adesso ti devi uscire da qua Allora siamo andati a pattinare io e Giuseppe E lui è caduto? Io Giuseppe sono il Pronto Giuseppe Mi sono svegliato Ma andate a fare il culo va Stavo dormendo, cos'è <ride> successo? Mi state prendendo per il culo Marti Stavo dormendo, eh. cosa è successo? Hai bisogno? Ma ma. Non cagare, no! Non ci da... credo! Non, dai, non ci credo! Poi hai chiamato in... tutti! Sì, alla fine, dove sono andato mia sorella è andata a chiamare mia mamma e si è sentito anche mio papà! Ma no, chiusa, raga, non mi risponde, non risponde più. Non rispondi più. No, sei incazzata. Vabbè, giustamente, si è presa male. Oh, Matt è grande. Però, Aiuto, stavo anzi, ridendo no, troppo. a ridere. Per fortuna c'è la possibilità di mettere muto. Perché, se no, era un cassino. Aiuto! Ma faceva troppo ridere. Ci poi sgamare. È arrivata tua mamma. Sì, mia mamma all'inizio non ci ha creduto, fa ma va a cagare. Poi invece. Poi dietro è arrivato tuo padre. Sì, poi quando ha sentito Matteo ci ha creduto. Comunque è bellissimo. Madonna. Bella, raga. Allora, spero che questo scherzo vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta la partecipazione di Matteo, anche se si vede che deve migliorare un po'. Non è proprio. Eh, devo ancora imparare. Non è scherzo, devo insegnare io. Comunque. Come avete visto abbiamo fatto uno scherzo sì che cioè nel senso è una cosa molto easy cioè nel senso alla fine se uno si rompe la gamba Sì gli abbiamo detto che non mi svegliavo però uno può anche svenire semplicemente battendo un, un colpo alla testa Questo l'ho detto per i moralisti che magari mi dicono eh non bisogna fare scherzi così non si scherza su queste cose Non si scherza su queste cose eh, Non si scherza su queste cose però in realtà abbiamo fatto uno scherzo molto viso, semplicemente rotto la gamba e svenuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate con hashtag fino alla fine se avete visto il video fino a qua e quindi siete veri. Commentate con hashtag nuovo iscritto. No. Se siete nuovi iscritti. Non stavi seguendo detto, se siete veri? Veri? Cosa sono? Veri iscritti? Veri fans, veri iscritti, se vanno fino alla fine. Aiuto, sono il nuovo iscritto lo dico all'inizio. Ah, l'hai detto prima? No, no ma non l'hai detto di farla. Quanto <ride> Vai raga, è no. niente Molto divertente <ride> Sto ancora ridendo grande Ciao